e poi il bonus bici e monopattini 2022: dalle entrate la conferma degli importi. Credito d'imposta del 100% e ancora il sistema tessera sanitaria. Invio dei dati per la precompilata omesso, tardivo con errori. Chiarimenti sulle sanzioni. E poi il super bonus: adempimenti e ultime novità al centro dell'evento formativo di oggi, 24 maggio alle ore 15. E nell'ultima parte della rassegna stampa un focus sull'economia sulla pagina dedicata dal Corriere.it Partiamo subito dall'Ecobonus Auto 2022 dal 25 maggio, prenotazione degli incentivi anche per veicoli commerciali l'articolo di Francesco Rodorigo sull'Ecobonus Auto 2022 dal 25 maggio appunto da domani è disponibile la piattaforma di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi sono disponibili agevolazioni fino a 14.000 euro per mezzi di categoria. N1 e N2 cioè veicoli commerciali per accedere al contributo è possibile rottamare un mezzo inferiore a Euro 4 possono fare richiesta le PMI comprese le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto vediamo che per quanto riguarda l'Ecobonus Auto 2022 le prenotazioni per gli incentivi dedicati all'acquisto di mezzi elettrici e ibridi partono da domani 25 maggio 2022 sono ammessi al contributo anche i mezzi di categorie N1 e N2, cioè i veicoli commerciali, e per queste categorie sono previsti incentivi fino a 14.000 euro. L'agevolazione dedicata agli autoveicoli commerciali elettrici è prenotabile presso i concessionari solamente da PMI e persone giuridiche che svolgono attività di trasporto merci. Questi contestualmente alla prenotazione possono rottamare un mezzo fino ad Euro 4. Per il 2020 sono a disposizione 650 milioni di euro 10 dei quali sono appunto dedicati ai veicoli commerciali Proseguiamo con il bonus bici e monopattini 2022 Dalle entrate la conferma degli importi del credito d'imposta al 100% Fa il punto Rosi Delia sul bonus bici e monopattini 2022 Con il provvedimento del 23 maggio L'agenzia delle entrate ha confermato il riconoscimento degli importi richiesti il credito d'imposta aspetta ai beneficiari nella misura del 100%. Le risorse sono infatti sufficienti a soddisfare le domande. La conferma è avvenuta con il provvedimento del 23 maggio a 10 giorni dalla chiusura della finestra temporale per presentare la domanda le risorse a disposizione in totale 5 milioni sono sufficienti a garantire il beneficio previsto dall'articolo 44 del decreto rilancio a tutti coloro che hanno presentato l'istanza entro la scadenza del 13 di maggio Proviamo con il sistema tessera sanitario invio dei dati per la precompilata omesso tardivo o con errori i chiarimenti sulle sanzioni per il punto Rosi Delia sul sistema di essere sanitaria e sull'invio dei dati per la precompilata, omesso tardivo con errori, dall'Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti sulle sanzioni, via libera, ravvedimento doveroso, veto sul cumulo giuridico. I dettagli sono nella risoluzione numero 22 del 23 maggio 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il super bonus ed in particolare l'evento formativo in programma per oggi alle ore 15 con gli adempimenti e le ultime novità al centro appunto dell'approfondimento. Il superbonus 110% adempimenti e ultime novità. Il 24 maggio, appunto oggi, c'è il nuovo evento formativo gratuito organizzato da Team System e Informazione Fiscale. Il decreto aiuti allunga il termine per i lavori sulle unifamiliari. Ci sarà tempo fino al 30 settembre per raggiungere il saldo del 30% con nuovi criteri per il calcolo. Nel corso del webinar gratuito ci sarà il punto sulle regole da conoscere per i dettagli ovviamente ci si può iscrivere e partecipare gratuitamente appunto al webinar passiamo infine all'ultima parte della rassegna stampa dedicata all'economia sulla sezione dedicata dal Corriere.it che apre sulla precompilata aiuti il super stipendio di luglio con bonus 200 euro e rimborsi del 7,30 per chi si affretta e poi gas ed elettricità consumi su anche ad aprile così aumenta la dipendenza da Mosca e i numeri del giorno, 90%, generali pronta a salire oltre il 90% di cattolico, obiettivo il delisting, e 1100 con il piano delle nuove assunzioni. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Dario Di Vico e si intitola Poche ore lavorate e posti vacanti, ecco cosa frena la crescita dei salari. L'articolo parte da un interrogativo, ovvero quello di eh, trovare le strategie